Ciao bambini e benvenuti ad un altro appuntamento con il corsivo. Questa volta scriveremo alcune parole con tutte le lettere che abbiamo imparato. Pronti? Bene! La prima parola che scriveremo sarà tiri. Pronti? Via! Scriviamola t. t, i, r, r sorriso, pancia e su, i, trattino, puntino, puntino. Scriviamola ancora una volta. Pronti? Su, scendo dritto, dritto. I, Rrr... sorriso, pancia, su. I, trattino, puntino, puntino. Ultima volta insieme. T, dritto, dritto, dritto. I, Rrr... sorriso, pancia, su trattino, puntino, puntino. Continuate voi per altre tre volte. La prossima parola è tutti. Attenzione, c'è anche la doppia. Pronti? T. O, oh, ricordatevi, a due cornini. T, T, I. Trattino, trattino, trattino, puntino. Ancora, t, scendo, u, t, t, i, trattino, puntino. Ancora una volta insieme. Pronti? Su, t, u, t, t, i, trattino. Provate voi da soli. La nuova parola è L. Questa volta sono lettere che conosciamo bene, quindi anellino basso, anello alto, L. -L, -E. L. Proviamo di nuovo. L. -L -E. È molto importante che le lettere abbiano le stesse dimensioni se avete paura di sbagliare preparate i puntini basso alto alto basso e fate il giro giro piccolo giro grande dritto dritto su dritto dritto giro piccolo bene la prossima parola è lui Comincio con la L, U, I. Solo sull'ultimo dei cornini, chiamiamoli così come quelli delle chioccioline, metto il puntino, la I al puntino, la U non ce l'ha. Riproviamo. L, scendo dritto dritto, U, I, puntino sulla I. Ancora una volta, l, u, i, puntino sulla i. Continuate voi. La nuova parola che scriveremo a pagina nuova sarà letti. Teniamo bene il quaderno con la mano libera e andiamo a scrivere. Mano sotto alla riga. Pronti? L, L, E, T, T, I, trattino, puntino. Proviamo di nuovo. L, dritto, dritto, E, T, drittissima, T, dritta, dritta, I, non stacco mai finché la parola non è finita. Devo avere un po' di pazienza, vado lentamente, l, e, t, t, i, trattino e puntino. La prossima parola è giro. Vi ricordate la G? Comincia con un'onda anellino chiuso, scendo, salgo, I, R, sorriso pancia su, giro completo, la manina della O, puntino. Ah, eh, questo è difficile, riproviamo. Onda, giro completo, tocco la riga in basso, I, sorriso pancia su, Giro completo e manina della O. Giro, G, tocco, I, R, O, puntino. Provate voi. Andiamo adesso a scrivere riga. Comincio con la R dal basso, sorriso, pancia, I, su, giro completo, tocco, su, giro completo e la codina della A, puntino. Riproviamo ancora, r, sorriso pancia, E su, giro intero, scendo, su, giro intero e codina della A, puntino. Ancora una volta insieme, r, r, i, giro, g, giro, a, riga. L'ultima parola di oggi è largo. Attenzione, è lunga, andiamo con calma. L, dritto, dritto, su giro intero, codina, sorriso e pancia, giro, scendo e tocco, giro completo e manina della O. Rifacciamo di nuovo. L, A, R, G, O. Ricordatevi che la A ha la coda, e la O ha una manina che fa, ciao, su bella in alto, altrimenti non si vede. Ultima volta insieme, l, dritto, dritto, a, giro, coda, r, g, giro, scendo e tocco, o, giro e manina. Molto bene, allenatevi un pochino da soli e alla prossima!